10 g di, ganne di, di gannella poi aggiungo poi aggiungo e facciamo questo burro ti <susurra> <Si> è piaciuto? dai sono stato bravo buon natale <susurra> di Natale di Veronica perché ho deciso di seguire i miei stessi consigli e prepararle qualcosa, in realtà ho messo insieme un pochino dei regali che avevo detto per fare un gran bel regalo, è da un po' di tempo che Veronica mi dice che vorrebbe fare i pancake ma non ha né le farine né il pentolino giusto né niente, quindi ho deciso di farle tutto, allora Qui ho il mio armamentario ed è praticamente il regalo che ho deciso di farle. Le preparerò un vasetto con il mix di farine... Voglio fare un pancake mela e cannella, ho comprato il pentolino che è un pentolino da 14 cm alto, questo è diverso rispetto al mio perché qui non si fa in due tranche il pancake ma si fa intero, si butta tutto dentro e dovrebbe salire con il coperchio e farlo alto, una torta insomma. E poi voglio preparare il burro di noci però in questo caso voglio mettere sia mandorle che anacardi E ho comprato questo barattolo in vetro che non so se si vede ma ha la, tipo la stessa forma del barattolo della Nutella Quindi adesso iniziamo la preparazione Voglio iniziare scrivendo la ricetta del mix di farine che poi andrò a inserire qui dentro Quindi voglio fare un pancake come ho detto prima, gusto mele cannella Hashtag gusto terra allora io farei il lista degli ingredienti, c'è cioè quello che ci ho messo dentro e ci metto 20 grammi farina di cocco. Per me questa è davvero la base di ogni pancake per renderli belli soffici e alti. Aggiungo 5 g di barbabietola in polvere. Poi aggiungo altri 5 g di farina di canapa, 20 g di farina di riso. E 20 g di farina di amaranto. Si può usare davvero qualunque mix di farina voi abbiate a casa. Per me queste sono quelle che danno più gusto terra possibile. E poi aggiungo 10 g di cannella. Ottimo. Questa è la lista degli ingredienti ed è ciò che verrà contenuto qua dentro. Poi aggiungo il procedimento. Cioè praticamente lei basterà che legge questo e eh, saprà cosa fare. Quindi basta aggiungere 80 g di skirr yogurt greco, 150 ml di albume, 50 grammi purea di mela, mescolare il tutto, aggiungere bicarbonato più aceto di mele e infine aggiungere mela a pezzi. Quanto basta? Quanto basta adoro metterlo nelle ricette. Qui nel caso aggiustare la consistenza con acqua, versare nel padellino fuoco basso con coperchio. Ricetta preparata Adesso preparo il mix ma voi l'avrete già visto mentre io parlavo Perché sennò poi diventa noioso Ottimo, ora che ho preparato il mix, il pancake è fatto, penso alla farcitura. Ho deciso di preparare un homemade nut butter fatto di mandorle e anacardi. Allora, iniziamo. Voglio iniziare con il tostare le noci. Io li tosto in microonde perché non ho il forno e li metto con il programma grill. Sinceramente non li metterò per tanto tempo perché non l'ho mai fatto e non voglio rischiare di bruciare il tutto. Anacardi leggermente tostati Alla fine li ho tenuti in microonde un minuto e mezzo Perché non mi fido ma se voi siete più brave Fatelo, teneteli anche di più Comunque Adesso questi li metto Nel bicchiere del frullatore Che userò per mischiare Il tutto e fare Ubur Ora tocca Tostare le mandorle wow. Secondo me ha bruciato Mandorle leggermente tostate E le ficco qua dentro E adesso metto questo bicchiere pieno di bontà A frullare Migliore sarebbe usare il bimbi Che ovviamente io non ho Che ho Padova ma tanto è rotto Quindi non cambierà ben niente L'importante è con questi frullatori Che non sono magari adattissimi È starci dietro Perché rischiano di surriscaldarsi e si rischia di bruciare il tutto, ma io sto qui adesso come un falco e facciamo questo. Burro. Ottimo, si è già bloccato. Perfetto, iniziamo bene, ma non benissimo. Vedete come piano piano le noci stanno rilasciando il loro olio e la polvere diventa sempre più grumosa. Alla fine dopo un po' di pressing mi è venuto, diciamo che ci ho impiegato un bel po' perché non ho il frullatore giusto, però adesso lo metto nel vasetto. Queste spatole di silicone sono la svolta. Riesci davvero a cattarsi tutto. E questa in particolare me l'ha regalata Anna Pastry. Una di voi. Da Londra. From London! How are you? Peanut butter. Peanut butter jelly time. Almond butter jelly time. Almond and cashew butter jelly time. Che posh. E il bello di fartelo a casa è che puoi leccare il cucchiaio. Nel bicchiere del mixer sembrava solido, invece adesso si sta molto ramollando ed è diventato totalmente burro. Alla fine sono riuscita a riempirlo da tutto per davvero. Ho burro di mandorle è ovunque. E' è arrivato. Quindi il regalo è finito, lo devo soltanto impacchettare, ma è tutto preparato. Pentolina, burro di mandorle, carino che ha. E pancake. A few moments later... pacchetto di merda tadaaaan figo eh, ti piace ti piace pacchetti cos'altro vuoi fare qua davanti? che ne pensi? sta brava a fare il pacchetto pronto, fatto, regalo pronto eh, ti è piaciuto? è tutto brava, mm. dopo Veronica viene da me per mangiare la nostra pizza perché oggi è domenica e, e glielo darò dopo cena quindi vediamo se riesco a filmarlo Allora mi spiegherò tutto dentro oh. Che film è? Mani Mani, mani, mani Solo bono. questo Luna Schifezza, tu devi città, mangiare solo il pollo, pollo fresco ma Guarda che non e te, te, te lo, lo mangia pazza, con sassi e Luna eh, Pezza E' vero, si tira chiami buon Natale <ride> anche <cannella>, <ride> <Alt 'alba, ride> il meli cannella gusto terra la chiesa è il gusto terra e beh questo invece è la mia <ride> hai, hai svaliggiato te l'ho fatto io cioè, se lo apro poi si richiude eh, eh certo l'ho fatto io oggi No, ma tu fai balestra! Eh, <ride> no, sei ma... No, non la perché cioè, Non calda. faccio fare! Uuu, uh, padella! Bellissima! Oh, una <ride> e qui c'è la ricetta ma ci sei tutto dentro? Yes. Oh, Questo è quello che gli altri. Oh, è bellissimo, grazie. E qua mi si gonfia un casino, teoricamente. Sì, dovresti farlo tutto in uno. Perché ho pensato, ho detto, prendo quello piccolino, poi ho pensato, sbatti in due. No, non posso farlo io in due. Devo fare tutto lì e fa da solo. Ho una vita piena di roba da fare. Ah. Oh, no. Posso stare oh, lì a oh, curare oh, i pancake? No. Bellissimo, grazie. È antiderente, adoro. Così, eh. Ecco, te l'ho aperto. Ma ciao, la consistenza è venuta È buonissimo. No, questa è più sul rosino, ha tutti i colori matta. Perché sono quelli che tu di solito usi? Sì, grazie è vero. Non dovevi, <ride> ma figurati, almeno ti serve. Grazie. E l'ultimo mandato che puoi usarlo vi col pennellino sottile da matita per le sopracciglia e anche volendo tipo eyeliner o matita scura. Quindi teoricamente lì dentro dovresti avere tutto da viaggio. Attio. Tu hai il pennello giallo, non lo vedono con il pennello purtroppo. Eh beh. Bene ragazzi possiamo partire, ho la naked. <ride> Raga si può andare. Sono sicura che molti di voi cliccando su questo video e leggendo il titolo hanno pensato che il video riguardasse la mia alimentazione prima di Natale, i miei allenamenti eccetera. Però come avete visto questo video non c'entra niente con il cibo e questo è il messaggio che vorrei che trasparisse da questo video comunque in generale, cioè che il Natale non dovrebbe essere legato al cibo, ma dovrebbe essere legato a momenti di condivisione, a dimostrare agli altri il proprio affetto, quanto gli si vuole bene, tenendo il cibo come contorno e infatti il regalo che ha reso Veronica felice è stato qualcosa di cibo, il burro di mandorle, il pancake, e abbiamo condiviso un momento insieme davanti a una pizza. È vero che Natale arriva una volta, quindi godetevi assolutamente tutti i manicaretti che prepara la vostra famiglia o i vostri amici, che solitamente durante l'anno non mangiate, però... C'è una differenza tra mangiare una fetta di Pandora e mangiarne 200. Cioè non lasciate che il pensiero è ma poi non lo avrò mai più nella vita, che non è vero, Natale viene ogni anno alla fine, vi colpisca e vi faccia focalizzare più sul cibo rispetto a quello che vale davvero in questi giorni. Diciamo che ormai il mio messaggio è sempre lo stesso da due anni che sono su YouTube. Questo è il nostro terzo Natale insieme. Io non vedo l'ora di riabbracciare i miei genitori, mio fratello e passare con loro qualche giorno in tranquillità e in serenità. Vi auguro un buonissimo Natale e per l'anno nuovo aspettiamo perché tanto ci vediamo. Buon Natale a voi e alla vostra famiglia. Ciao!